centrale, poi si è diffusa soprattutto verso la Cina, l'India, per questo cannabis indica perché da quelle zone arrivava la canapa che meglio si era conosciuta a quell'epoca perché aveva delle caratteristiche eh, interessanti, poi arrivò da noi attraverso gli sciiti e i romani lo usarono molto diffusamente per uh, realizzare uh, cordami, vele e soprattutto per, per un uso tecnico della fibra. Piccola descrizione botanica, appartiene a una famiglia abbastanza ristretta delle cannabace, l'altra pianta importante di questa, di questa famiglia è il luppolo cumulus, che ha la caratteristica come la canapa di contenere, di produrre dei terpeni. I terpeni sono le sostanze che danno il profumo, l'aroma, e come il lupolo anche la canapa, può dare l'aroma e il profumo alla birra, infatti troverete, avrete già visto birra aromatizzata alla canapa, per cui o miscelata con il lupolo o anche solo con canapa si può ottenere una bevanda o delle bevande eh, gradevoli. L'altra famiglia di molecole molto interessanti è unica, unica famiglia di, di molecole prodotte da questa pianta sono i cannabinoidi, dalla cannabis appunto nel lupolo non, non ci sono, i cannabinoidi sono quasi un centinaio e solo alcuni di questi hanno attività psicotropa come il delta 9 tetraidocannabinolo che in breve si è indicato con la sigla THC, è una molecola psicotropa. Eh, ce ne sono molti altri che non hanno questa attività, ma comunque hanno delle caratteristiche affini eh, attività e proprietà biologiche simili al THC. Queste si accumulano in queste strutture che sono prevalentemente concentrate eh, sui fiori femminili o sulle parti apicali della pianta quando è matura, quando comincia a, a produrre il, il seme. Però già 3000 anni fa eh, c'era la, la, la conoscenza e l'uso della cannabis per uh, le sue proprietà terapeutiche. Questa è una tomba che è stata ritrovata in, nel deserto della, della Cina, verso il nord della Cina, in una zona molto arida e la, la, la, la verifica, il fatto che era usata per queste proprietà perché il, la persona che era stata sepolta per tutti gli, gli oggetti che aveva attorno a sé per il vestiario era stata classificata come un guaritore, come un medico dell'epoca e a fianco in basso c'era cioè una ciotola con circa 800 grammi di resti vegetali che poi sono stati identificati proprio da un collega eh, che, che lavora a Bologna nello stesso centro eh, presso io eh, dove lavoro, è stato determinato attraverso il DNA che era proprio cannabis. E non era certo conosciuta all'epoca come fonte di fibra perché altre parti degli oggetti trovati nella tomba non erano eh, derivati dalla canna perché erano usate come corde come altri prodotti. Per cui era tipicamente lì per dare la possibilità al defunto di avere una buona scorta perché 800 grammi era un buon quantitativo per affrontare il suo viaggio nel, nell'aldilà. E lui la usava per curare i suoi, diciamo, pazienti. Da noi, in Italia, l'uso terapeutico iniziò già a metà degli anni Ottocento con Carlo Erba, che attraverso dei colleghi medici incominciarono ad applicarla come estratti preparati, facevano dei sciroppi, tinture. Qua è un piccolo scherzo, Carlo Erba in inglese è grassi, io mi chiamo grassi, eh, e mi piacerebbe ecco, avere una una correlazione rispetto a questo, è il signore che ha creato l'azienda farmaceutica più grande in Italia, adesso è di proprietà di altri, non so esattamente, ma uh, ha, ha lasciato il segno proprio nel settore farmaceutico. Io ho trovato poi in un mercatino un uh, manuale della Welcome che adesso è nel gruppo Glaxo, Smith Klein, messo, si sono messi insieme, e questa è stata pubblicata nel 1941, per cui sicuramente era in uso per i medici eh, anche fino a, agli anni 50. E in questo manualetto ci sono le diverse applicazioni. Tipicamente era usata per uh, controllare le confusioni della, uh, della rabbia, l'insonnia appunto anche per i calli non, non so ma deve essere molto efficace perché ho trovato diverse preparazioni eh, che venivano usate la tintura per eliminare i calli ma ho, ho riportato solo la parte che sono 7-8 i casi in cui adesso lì dove c'è l'ercizio c'è scritto canape indiana tintura per l'insonnia considerate che per l'insonnia vediamo se è qua e per alcune patologie vengono usate eh, quantità incredibili di benzodiazepine, di sostanze che sono largamente usate anche per il controllo del dolore. Ad esempio questa categoria delle, dei farmaci usati per controllare il dolore, lo stress, e alcune anche il mal di testa, ma fondamentalmente poi anche l'insonnia, sono eh, eh, coprono circa l'80% di tutto la, il consumo mondiale di eh, farmaci, di pillole per il dolore, viene usata dagli americani. E, e molte di queste poi diventano eh, oggetto di abuso, cioè diventano dipendenti di queste sostanze i pazienti. E eh, esagerando con questi farmaci si arriva ad avere anche fino a 14.800 morti. Per l'uso di dicodin, che è il famoso farmaco che usa il dottor House, o, o, o chiunque, mia madre ad esempio, è imbottita di eh, benzodiazepine tipo Sanax o eh, famosissimo Valium, usati in, in moltissime occasioni, ecco, si diventa dipendenti di questi farmaci, ma il problema di diventare dipendenti comporta poi aumentare via via la dose e arrivare anche alla morte, come ad esempio Michael Jackson ha esagerato con farmaci simili a questi o simili agli oncchioidi. In Europa sono 6.500 gli individui che muoiono a causa di una eccessiva dose di questi tipi di farmaci e invece con la canapa non c'è prova accertata che qualcuno sia morto eh, per un'overdose di cannabis e con la cannabis si potrebbero per buona parte o per una certa quota di, di usi che ne fanno questi pazienti, la cannabis potrebbe essere una, un valido sostituto, per cui sicuramente togliere una fetta di questi farmaci e sostituirli con la cannabis eh, comporterebbe una riduzione del numero dei morti per anno eh, sia in America ma soprattutto anche in Europa che si riguarda. Per cui la cannabis è pericolosa, se andiamo a vedere, questo è un lavoro riportato su una rivista, non dico tra le ultime, ma tra le prime a livello medico hanno fatto una considerazione relativa al danno fisico-sociale di dipendenza. Considerando queste tre categorie di effetto, si è visto che la cannabis si colloca bene al di sotto dell'alcol e del tabacco. E subito vicino alla cannabis ci sono eh, eh, non so, ben più in su ci sono le, i barbiturici che sono al terzo posto, e poi ci sono anche le benzodiazepine in mezzo adesso senza occhiali non riesco a vedere ma ovviamente l'anfetamine e... e la cannabis si colloca in una posizione certamente non uh, uh, pericolosa non una posizione così pericolosa come l'alcol o come il tabacco però nonostante questo si sono instaurati sono stati diffusi dei pregiudizi che neppure le prove più evidenti eh, sono riuscite a far cambiare idea alla gente che è stata in qualche modo eh, plasmata verso gli anni 50-40 in America prevalentemente partito questo trend, seppure già nel 75 c'erano evidenze da parte di ricercatori affermati che hanno pubblicato su riviste autorevoli le indicazioni che i cannabinoidi avevano delle attività anticancero e nonostante questo eh, i pregiudizi sono, si sono protratti per lungo tempo. Queste sono invece delle evidenze che ho rubato la settimana scorsa a un convegno internazionale dove anche i cannabinoidi che vi ricevo non stupefacenti come ad esempio il cannabidiolo che è il cannabinoide più presente che raggiunge elevate concentrazioni proprio nella canapa da fibra, la canapa d'uso agricolo, ha dimostrato degli effetti eh, molto importanti per controllare alcune linee tumorali. Ad esempio a sinistra, nel riquadro di sinistra, è la, la coltura di cellule tumorali senza eh, nessuna sostanza aggiunta, invece a destra abbiamo con l'aggiunta del cannabidiolo. Vedete che l'allungamento e la cambiamento di forma dove non c'è sostanza, cioè dove c'è scritto NO DRUG, è un indice di sviluppo e di ehm, utilizzazione dello spazio e del, dei nutrimenti che la linea cellulare senza nessuna sostanza normalmente assume, invece a destra viene quasi totalmente bloccata e in vivo, cioè quando questa linea cellulare viene iniettata eh, nel topolino, in questo sono particolari i topi che sono molto sensibili allo sviluppo di questi tumori, si vede nei due topolini a destra il tumore cresce e crea un agglomerato una, una, una e una, un tessuto molto abbondante, invece a destra è pressoché assente. Per cui il cannabidiolo che non è stupefacente, che è un prodotto della canapa, Uh, ha dimostrato e dimostra, sta dimostrando delle attività antitumorali molto importanti. Poi ci sono le reazioni di alcuni uh, opinion leader, quelli che fanno di fondo le notizie come ad esempio il National Cancer Institute che è ovviamente un uh, autorevole istituto di ricerca sullo studio del cancro che se vedete a destra, forse si riesce a leggere, nel 2011 nel marzo del 2011 affermava nelle ultime righe nel riquadro eh, rosso che i cannabinoidi o eh, la canapa medicinale non solo ha degli effetti sul, uh, sui sintomi sul trattamento dei sintomi ma anche delle eh, possibilità di effetti diretti contro il cancro cioè attività antitumorale questo dopo due giorni che è stato pubblicato è stato rimosso e adesso se voi andate nello stesso sito, National Cancer Institute, si dice in fondo che i cannabinoidi hanno delle buone attività eh, contro i sintomi del, per trattare i sintomi del cancro. Cioè l'attività anticancro è sparita nel giro di due o tre giorni. Sicuramente non perché hanno cambiato idea i ricercatori del cancro, ma gliel'hanno fatto cambiare sicuramente e l'hanno rimossa. Ecco, della cannabis che magari conoscete, questa è la cima di una pianta fiorita quasi natura, si utilizza, e eh, si, si va alla ricerca di quello, si usa la parte più ricca che è quella apicale del fiore che viene su, eh, essiccata e conservata. In questa parte nella pianta di canna ci sono tantissime sostanze, ne sono state identificate 700 e eh, non dico buona parte di queste, ad esempio all'interno della famiglia dei terpeni, dei flavonoidi, eh, ci sono delle molecole che hanno anche loro delle attività, anche se hanno delle attività eh, terapeutiche importanti. Per cui oltre alla famiglia dei cannabinoidi, che sono quelli di maggiore interesse in questa Uh, nel, per, per, per, per il fatto che si usa cannabis sono fondamentalmente i cannabinoidi che si vogliono sfruttare però anche il contributo dei flavonoidi, dei terpeni e di altre molecole presenti è significativo Del Deltanove si conosce la struttura ma abbastanza recentemente nel 64 è stata identificata e ne è stata fatta una medicina ma in maniera proprio penale uh, l'azienda che l'ha uh, diffusa come medicina, si è inventata una sintesi in laboratorio di una molecola identica, ma facendo così ha potuto brevettarla. Per 25 anni ha avuto l'esclusiva di vendita di questo farmaco Marinol. Adesso è scaduto il brevetto per cui il THC, che era quello della pianta ed è presente in questo farmaco, ora può essere venduto come generico. Però ehm, in molti studi si è dimostrato che il Marinol, cioè il farmaco sintetico, non era identico alla cannabis nella sua attività, perché nella cannabis entravano in gioco anche le altre molecole, cioè l'effetto del fito complesso, cioè dell'insieme di più sostanze che insieme hanno un effetto sinergico, si combinano e si potenziano, per cui il risultato finale è che le persone, i pazienti, quando usavano il Marinol avevano sì un effetto, ma eh, Prevalentemente e unicamente derivata da quella molecola, dal THC, con i pro e i contro dell'uso di quella molecola. Invece con la cannabis l'effetto era molto più apprezzato, sia per la, la, la potenza, ma sia anche per la gradevolezza, per i minori effetti collaterali e tutto quanto. Il Marinol era registrato già da, dal, dal 1985, ovviamente, nel mercato più grande per il settore finanziario cioè e quello americano e è riconosciuta dal Federal Drug Administration, per cui non si poteva e non si può dire che il THC e che i derivati della canapa non hanno effetti o sono degli effetti così eh, blandi, perché il Federal Drug Administration è certamente un organismo più autorevole che ha accertato e ha provato che il marino, il THC identico a quello che c'è nella pianta, aveva un'attività a quell'epoca era stato registrato per togliere gli effetti della nausea del vomito quando il soggetto fa, ad esempio, chemioterapia oppure quando è affetto da AIDS che non ha, è inappetente, ha una sindrome che è di debilitazione, perdita di peso, con il THC alleviava e riduceva questi effetti negativi della malattia. Qua sono una schema di, di come si originano i diversi cannabinoidi, sono riportati i tre principali, il delta 9 a sinistra, il cannabidiolo al centro e il cannabicromene. Alla, alla destra. Ne hanno trovati 101, però quelli che raggiungono delle concentrazioni significative nella pianta saranno una decina ecco, che possono essere sfruttati e estratti in modo conveniente. Qua è una visualizzazione di come si possono separare e colorare i diversi cannabinoidi. Questo è fatto su una, eh, una superficie di gel di silice che permette eh, separazione e la colorazione distinta. Vediamo in alto le molecole quando sono neutre e in basso invece la forma acida. La forma acida, questa è una cosa abbastanza di, di, di recente interpretazione o uh, riconoscimento delle proprietà dell'acido quando la molecola è quando è ancora nella pianta è uno stato fresco e non viene modificata ad esempio dalla temperatura, invece diventa neutra e attiva e cambia completamente la sua azione quando viene riscaldata, per cui per ottenere queste due tipologie di prodotti il materiale deve essere riscaldato, e decacossilato, insomma un'operazione di modifica che è la stessa cosa che avviene nella sigaretta, nello spinello quando viene eh, inalata e utilizzata, cioè deve essere portata a una temperatura meno superiore 150-200 Proprio perché ci sono tutte queste combinazioni di molecole, alcuni autori hanno utilizzato la composizione chimica per distinguere, per classificare le diverse specie. Eh, dalla morfologia, di solito i botanici eh, raggruppano le piante dall'aspetto della foglia, del fiore, del seme, però la canapa è talmente eterogenea, talmente una combinazione di tanti individui che variano più o meno in funzione del luogo dove sono state selezionate e cresciute, che è molto difficile, eh, se non impossibile, trovare un modo di classificarlo sulla morfologia, sugli aspetti che la pianta può avere. Per cui hanno tentato, e secondo me con una buona, un buon risultato, eh, di procedere a una suddivisione dei diversi tipi di cannabis sulla base del loro contenuto chimico, cioè proprio dei cannabinoidi, visto che ce ne sono un buon numero. Andiamo al che cosa sappiamo e come li abbiamo utilizzati i cannabinoidi. È partito tutto abbastanza recentemente, dopo gli anni 65-70, con la scoperta dei cannabinoidi e poi dei recettori nel cervello che sono poi distribuiti su tutto il nostro corpo e soprattutto nel sistema immunitario. Questi recettori sono come delle serrature collocate sulle cellule e quando ricevono la, sua, la loro specifica chiave, in questo caso i cannabinoidi, e nel nostro corpo se non assumiamo i cannabinoidi della pianta li produciamo autonomamente che sono appunto gli, gli endocannabinoidi come l'anandamide e due 2 glicerolo Queste molecole hanno un'azione particolare, sono funzioni fondamentali come l'appetito, come il dolore, come lo stato psicologico di benessere o di depressione, cioè sono fondamentali per la nostra vita. Se questi endocannabinoidi non sono in un giusto equilibrio oppure sono alterati da un processo di di una patologia, da uno stato infiammatorio o da qualunque altra causa che abbia sbilanciato questo equilibrio, noi possiamo intervenire con i fitocannabinoidi, cioè dei cannabinoidi prodotti, introdotti dall'esterno per riequilibrare questo sistema. Per cui è, è un qualcosa che noi abbiamo internamente e che eh, possiamo gestire e perciò adottare una, una terapia, una medicina a base dei cannabinoidi perché influenziamo questo meccanismo appunto degli endocannabinoidi che è distribuito in molti tessuti, fondamentalmente nel cervello, nell'intestino, nel sangue, in molti organi, quasi tutti gli organi del nostro corpo, con due tipologie di serrature, di chi sono chiamati recettori, che sono il CB1 e il CB2. Il CB1 è prevalentemente presente nei tessuti del cervello, nel cuore, nell'intestino, nella vescica il cb2 nel uh, sistema immunitario, nella di, nelle tonsille e in tanti organi. Dato che sono così distribuite e interessano un gran numero di organi, poi le patologie che sono uh, una conseguenza di un'alterazione di uno o più di questi organi, sono numerose e, e tutte possono essere in qualche modo gestite o controllate o influenzate dall'azione della cannabis terapeutica, in questo caso gli americani usano prevalentemente il termine marijuana, ma a mio modo di, di vedere sarebbe corretto, cioè preferibile non abusare del termine marijuana, ma cannabis mi piace di più, insomma dà un'idea un pochino più eh, scientifica e meno eh, volgare del termine eh, che descrive questa pianta. Ecco, come vedete ci sono. Uh, patologie associate a uh, stati infiammatori come l'artrite reumatoide molto importante e, e ultimamente sta riscuotendo molto interesse per la cura della sclerosi multipla l'alzheimer che non è poco, il morbo di parkinson che qua non è indicato ma ci sono delle, delle evidenze che ha, anche il prurito che sembra una stupidaggina, però mi è capitato in certi periodi, in certe situazioni, forse lo stress, forse le cose che affrontavo durante il giorno si tramutavano, diventavano un problema di, di prurito e, ed è una cosa fastidiosa, cioè ti, ti nervosisce, non riesci poi a dormire bene e vi assicuro che è molto efficace anche per controllare il prurito. Qua è un report di indagine che è stata fatta, se fosse in, in Windows si vedrebbe qualcosa di più, ma ogni fetta della, della torta di diversi colori rappresentano una, una particolare patologia. Quella più rappresentata, cioè il motivo per cui i 102 pazienti che hanno risposto a un questionario anonimo eh, indicando per quale patologia utilizzavano la cannabis eh, avrebbe dimostrato che sul viola c'era la sclerosi multipla, il rosso epilessia ma quella è perché è un po sovrastimata in quanto uno dei pochi medici che in italia prescriveva la cannabis eh, era uno specialista in epilessia, un epilettologo infantile anche e poi gli altri sono altre patologie che adesso non ricordo ma fondamentalmente qua a destra che si riferisce, scusate, era la verde in basso a sinistra che è la, la parte relativa all'epilessia, il rosso rappresenta la quota del uso per dolore, per contrastare il dolore e i, i casi di controllo del dolore con la cannabis comprendevano la crifermatoide, cefalea, l'artofrontasma e tutta... <coughs> che c'è a destra, per cui il rosso è l'insieme, la sommatoria di tutti i pazienti che lo usavano per i motivi che sono riportati lì a destra. Ecco, l'associazione cannabis terapeutica, di cui io mi onoro di far parte del comitato scientifico, e, e oltre a chiedere per che cosa usavano questi pazienti la cannabis, avevamo chiesto dove la trovavano. E se guardate, per fortuna si vedono le scritte, autoproduzione, mercato nero autoproduzione, estratto autoprodotto, e importati dall'estero, eh, era solo una parte, sì, un 20% e poi altri che non rispondevano. Cioè la stragrande maggioranza del prodotto era ottenuto in forme non ufficiali, e, insomma arrangiandosi e recuperando prevalentemente dal, dal mercato illegale. Eh, però la cannabis da strada non è un'alternativa, ovviamente, che si può accettare si può uh, approvare perché comporta il rischio di assumere sostanze prodotte da qualsiasi individuo che non ha neanche nessuna condizione di che cosa sia tossico o non tossico, che può avere poi il risultato di produrre cannabis con residui di prodotti chimici, pesticidi, ormoni. Perché se la persona deve far soldi, non gli interessa se applica un. Un insetticida o un fungicida una settimana dal raccolto, se rischia di perderlo, più lo applica, cosa mm -hmm. mi interessa se, se poi qualcuno se lo fuma o se lo mangia. Additivi poi vengono aggiunti anche per dare colore, per appesantire, soprattutto perché lo vendono a peso, per cui più uno lo fa diventare pesante, più ci guadagna, e anche i metalli pesanti, perché se poi usano qualunque tipo di fertilizzante o qualunque tipo di sostanza che incrementa la produzione ci può essere eh, poi traccia nel prodotto finale. Poi ci sono dei rischi concreti, legali, perché se uno frequenta quel tipo di ambiente persone rischia di andare eh, nei pasticci per la legge ma anche quasi sicuramente andrà incontro a variabilità di prodotto che recupera. Un giorno arriva dall'Albania o dalla. Marocco da qualunque e avrà delle concentrazioni, delle, delle composizioni completamente diverse. E poi quasi sicuramente il rifiuto di essere assistito dal proprio medico, perché se uno va a dire che si sta curando con un prodotto che glielo produce il pusher del, del momento, dice, beh, allora arrangati, cioè io non ti seguo, non, non, può essere, non ci può essere un medico che accetta l'idea che il paziente si curi da solo, si faccia la terapia, si. Uh, si inventi una dose con qualcosa che non, non è identificato e non è ben conosciuto. E allora qualcuno ci ha pensato a trovare una soluzione. I primi sono stati a, a partire dal 2001 e poi hanno dato via, via questa soluzione nel 2003, sono stati gli olandesi che hanno creato questo circolo che comprende in primo posto i pazienti e attraverso l'azione di un ufficio eh, della cannabis medicinale questo ufficio tenete ben presente è all'interno e gestito dal ministero della salute olandese per cui non hanno aspettato che qualche privato che qualcuno cioè lo stesso ministero olandese ha aperto questo ufficio perché è previsto da un trattato che hanno firmato una settantina di paesi tra i più sviluppati cioè tra quelli sviluppati, compresa l'Italia, l'America e l'Olanda, hanno firmato un trattato che prevede che quando un paese decide di produrre sostanze stupefacenti, la produzione, la gestione e la trasformazione di queste sostanze deve passare, deve essere censita e registrata attraverso un ufficio specifico. E questo ufficio può avere anche la funzione di produrlo, di, di, di, o, o solo di registrarlo, ma anche di produrlo. In Olanda si è fatto carico di questo eh, compito individuando un produttore, che è il Bedrocan, un'azienda che fa questa produzione in Olanda, fa la materia prima, la pianta essiccata, e poi questo prodotto passa all'Eco che è un'azienda farmaceutica, che è in grado poi di confezionarlo, sterilizzarlo, prepararlo e marcarlo con un'etichetta dello stesso Ministero della Salute olandese, per cui alla fine si chiama Vedrokan, ma il responsabile è il Ministero della Salute, chi tutela il, il, il paziente e il consumatore è proprio il Ministero stesso. I medici devono prescrivere, sono gli unici autorizzati a prescrivere questo prodotto, uh, viene analizzato e controllato da un laboratorio indipendente da Bedrock anche Care PharmaLife e il tutto è supportato e seguito da un'università per la parte ricerca. Loro fanno, al momento, hanno aggiunto un altro prodotto, proprio inizieranno a distribuirlo uh, questo mese, per cui sono cinque le tipologie di cannabis che producono e queste sono caratterizzate per avere i primi tre quasi esclusivamente il THC, cioè la molecola più nuova, quella che è l'azione stupefacente, e l'ultimo, Bediol, invece contiene circa la stessa concentrazione 6,75, del THC e del CBD. I costi sono questi, cioè 5 grammi circa 40-45 euro, cioè significa appunto meno di 10 euro al grammo. Da noi sotto quando viene importata perché l'unica cosa che riusciamo a fare al momento è di andarla a comprare in Olanda e di rivenderla attraverso le farmacie, il prodotto viene a costare dai 35 ai 40 euro al grammo, cioè più dell'oro, perché i signori olandesi lo vendono a 7-8 euro al grammo all'importatore corsista italiano che per i costi di importazione e trasporta raddoppia il prezzo per cui da 16,9 9 diventano appunto 16 euro al grammo. Poi il grossista lo vende al farmacista che fa l'altrettanta eh, azione di eh, raddoppiare il prezzo per cui arriviamo appunto tra i 35 e i 40 euro al grammo. Perciò abbiamo immaginato invece un percorso simile anche per l'Italia, partendo dal fatto che alcune regioni come la Toscana, poi il Veneto, la Puglia e le Marche Liguria, Friuli Venezia Giulia, hanno approvato una legge proprio per dare una mano ai pazienti per far uh, arrivare questi farmaci a base di cannabis. Noi, noi che non dovevo scriverlo, ma fate finta che non ci sia scritto, un produttore fa la, la cannabis medicinale e lo passa a un'azienda farmaceutica che è lo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze. Questa è il, la parte Dell'Agenzia delle Industrie della Difesa che ha il compito di produrre i farmaci per l'esercito e anche nel suo statuto il compito di dedicarsi ai farmaci orfani, che sono quei farmaci che non interessano le aziende private perché sono uh, dedicati, destinati a un numero limitato di, di pazienti, di soggetti, per cui sono poco interessanti dal punto di vista, non hanno. Una, una, una ricaduta economica interessante per cui nessuno li farebbe che loro si fanno carico di fare questa, questa lavorazione e produzione appunto, di farmaci orfani. E Una volta che cioè il, il centro di Firenze ha sviluppato e ha fatto come in Olanda il prodotto uso farmaceutico perché eventualmente il produttore fa un prodotto che la materia prima è vegetale, non grado farmaceutico è, proprio la, la materia grezza su cui lavorare, poi viene controllata, in questo caso dovrebbe essere il CNR, che viene eh, verificato e controllato dall'AIFA e che dà l'attestazione che il prodotto ha certe caratteristiche, cioè la composizione, l'assenza di sostanze contaminanti, metalli pesanti, il grado di contaminazione microbiologica deve essere il più bassa possibile, cioè, deve stare entro dei limiti ben definiti, che sono quelli previsti per le sostanze eh, ad uso umano, come farmaci ad uso umano. e Poi ci sarebbero delle altre università che eh, più o meno si sono interessate in questi ultimi anni di ricerca per quanto riguarda la cannabis. Quello che c'è di diverso dal club diciamo italiano rispetto a quello olandese è fondamentalmente il fatto che noi tra i possibili tipi di cannabis, potremmo avere a disposizione non solo il THC o il CBD come hanno loro, ma potremo recuperare dei materiali, abbiamo dei materiali selezionati che contengono il cannabis il CBG, la sigla il THCV che sarebbe tetraidrocannabidirina, cannabidivirina, che è un altro cannabinoide, e poi abbiamo anche una pianta completamente esente da cannabinoide, voi direte ma che cosa ve ne fate di una pianta che non ha cannabinoidi. Serve anche quello perché nei trial clinici è sempre necessario fare un confronto tra il trattamento con il prodotto, col principio attivo e il non trattamento. In questo caso è proprio la canapa con tutti gli altri componenti, i terpeni, la, la sua struttura, il suo aroma, l'odore, ma senza i cannabinoidi che hanno l'azione. Per cui stiamo cercando anche nel nostro Paese di attivare questa azione di cooperazione tra governo, produttore e ricerca, perché è necessario fare un grosso lavoro, prima di tutto per informare i medici, perché sono prevalentemente ignoranti del, del, sulla, sulla materia, non sanno... Prima di tutto, se si può usare, dove si va a trovare un farmaco a base di cannabis. veramente Se chiedete a 100 medici dove possiamo recuperare, forse il 90% vi diranno ma io non so dove andare a recuperare questi farmaci, se esistono, se sono legali o cose di questo genere. Poi è necessario promuovere l'uso, sviluppare diversi prodotti, offrire una gamma a prezzi ragionevoli, a prezzi che non siano esorbitanti, di questi farmaci fare un continuo aggiornamento, divulgare queste notizie attraverso i media e anche affrontare certe discussioni aperte con chi è all'opposizione rispetto a queste strategie, come tipo il Dipartimento di Politica Antidroghe, che per Antonio male sono contro l'uso e anche contro l'idea di usare la medicina o il potenziale terapeutico della cannabis perché secondo loro è un modo per sdoganare questa sostanza da un, un uso, diciamo, illegale come vorrebbero, sono concentrati a considerare la cannabis e non lo vorrebbero far apparire come qualcosa invece di utile, di utilizzabile, di positivo per, per una classe di persone. Um, quanto può valere la cannabis medicinale? Questa è una cosa un po' volubbale, cioè venale, Ma tanto per dirvi che c'è interesse, sono coinvolte tutta quella sfilza di aziende farmaceutiche. Eh, per il Satinic sono stati investiti 100 milioni di sterline, cioè il primo farmaco prodotto da estratti naturali di canapa. Hanno pensato e investito realmente 100 milioni di sterline. Poi ci sono già dei brevetti e tutta una serie di applicazioni. In Italia noi stiamo pensando di fare qualcosa perché comunque sappiamo, adesso lì non si leggono i numeri, ma sono riferiti al, a tutti gli ultimi anni, l'ultima colonna a destra sarebbe 2013, per cui 2012, 2011, 2010 e eh, così via, e vedete che il totale delle richieste ci manca un due davanti, ma sarebbero 214, 213, 216, 225, cioè il nostro Ministero tutti gli anni deve compilare una per una per 270 volte la pratica dell'importazione dall'estero, perché le nostre eh, norme attualmente prevedono che i farmaci che sono disponibili all'estero possono essere importati a seguito però di questa procedura che richiede almeno tre mesi per essere completata, deve essere ripetuta ogni tre mesi perché il malato non può. Uh, farsi una scorta o, o anticipare la richiesta prima di rimanere senza, per cui fa la richiesta, aspetta tre mesi perché gli arrivi, gli arriva il prodotto, la usa per tre mesi massimo, poi finita può richiedere la domanda, rimane senza per altri tre mesi e poi aspetta che gli arrivi, per cui proprio si inghiozzo con il costo tutto a carico suo, per cui oltre a diventare scemo per... Uh, e allora il ministero adesso è, si è accorto che quel genere di lavoro è abbastanza gravoso per gli impiegati, per cui stanno cercando di scaricarsi un po' e finalmente sembrerebbero orientati a trovare una soluzione un pochino più uh, accettabile da parte anche dei pazienti. Solo così, cioè con 270 pratiche annuali che svolgono, 250 di media, il mercato di queste sostanze è pari a circa 3 milioni di euro, perché se noi andiamo a vedere cosa consuma un malato cronico, ad esempio di sclerosi multipla, vedremo che eh, di cannabis, solo di cannabis, eh, le stime che sono state fatte possono corrispondere a circa un chilo, un chilo e mezzo per ogni paziente. A 10 euro eh, per grammo, che non sarebbero i 35-40, sono 10 euro che sarebbe il prezzo giusto di media a cui viene venduta la cannabis per uso terapeutico salta fuori circa 3 milioni di, ehm, di euro. Qua è una casistica di ciò che avviene in Israele, che è un altro paese che si è dato una mossa negli ultimi anni. Sono circa 5.000 i pazienti che al 2011 usavano la cannabis per quel tipo di... Eh, situazioni come il controllo del dolore, nel caso del cancro 2000, nella sclerosi multipla 150, i disordini neurologici o altre malattie 120 e 100, una cosa che hanno quasi esclusivamente loro e particolarmente frequente da loro è lo stress post-traumatico a seguito di attentati, guerre e cose di questo genere e trova la cannabis un interessante impiego in questo caso, Parkinson, gastro e così via. Loro sono 8 milioni, per cui su 8 milioni, solo così all'avvio, perché sono due anni che hanno avviato il programma, hanno già 5.000, eh, noi siamo quasi 10 volte 60 milioni di individui, per cui avremo probabilmente la, la necessità di, di trattare 40.000 o 50.000 pazienti, se fossimo allo stesso livello degli israeliani, non 250 come in realtà c'è adesso. Cosa si sta facendo nell'ambito della ricerca? Sta cercando di produrre delle cannabis che hanno delle caratteristiche ben specifiche e attraverso il miglioramento genetico riusciamo a fare cannabis che hanno solo il CBP, il CBG, il THC, cioè tutti i cannabinoidi che non ci interessano. Si sta cercando di controllare anche altre sostanze come il GLA, sarebbe il gamma-linolenico, questo è un componente che è presente nel seme, eh, i terpeni e, e, e così via. Per far questo è assolutamente necessario essere autorizzati, servono delle licenze che il Ministero della Salute eh, concede solo per ricerca, il prodotto una volta ottenuto deve essere obbligatoriamente distrutto, per cui tutto quello che facciamo poi viene incenerito. E abbiamo la possibilità di coltivare, queste sono le due caratteristiche fondamentali, classifiche fondamentali, o alto contenuto di THC o basso contenuto di THC, cioè canapa tipo da droga o da, da fibra. E possiamo coltivare qualunque tipo di... Qua sono esempi di come può essere variabile la, la forma della pianta, da soggetti molto bassi, piccoli, con una forma molto compatta, fino a individui oltre i 4-3-4 metri. Ne abbiamo trovati circa 300 tipi diversi raccogliendole in tutte le parti del mondo. Facciamo questo tipo di intervento, cioè da una singola pianta, perciò lavorando con una pianta, la canapa normalmente è in natura idioica, è composta da 50% di piante maschili e femminili e il lavoro sarebbe più complicato dovendo portare avanti due soggetti che essere eh, selezionati e modificati. Invece con questa tecnica che consente di fare seme con un individuo solo siamo in grado di accelerare il processo di selezione. Qua dovrebbe rappresentare eh, il rendimento in termini di peso di fiori secchi, che è la, la materia che, che si usa, di 16 diversi tipi di eh, cannabis. Medialmente abbiamo nei nostri materiali, nei nostri nelle nostre varietà selezionate una produzione che va da 17-18 grammi fino a oltre 40 grammi per pianta. Eh, su una superficie di un metro quadro ne coltiviamo 6, per cui fate voi i conti si produce, ehm, si dice, metro quadro 400-500 grammi, dipende poi dalla tipologia della pianta. Dalla, dalla varietà e tutto quanto. Qua invece è la concentrazione che abbiamo rilevato in quei genotipi e arriviamo a dei tipi che arrivano quasi a, a oltre il 20%. Mediamente siamo sui 14-13-14% del THC. In questo caso tutte queste varietà erano state scelte per avere prevalentemente il THC. E se andiamo a vedere in Olanda, questo è un, un lavoro che è stato pubblicato nel 2006 da degli olandesi che hanno campionato in diversi negozi, i famosi coffee shop, il livello di THC, di, di presenza di questo cannabinoide nei prodotti e vedete, immaginate di vedere che il più alto è attorno al 19-20% e mediamente questa fascia questi prodotti contengono tra il 12 e il 16-17%, per cui non siamo lontani, siamo allo stesso livello dei prodotti che sono disponibili in Olanda per quanto riguarda il TIC, Qua faccio velocemente vedere come si moltiplica per avere tutti gli individui uguali si clonano, cioè si prendono dei pezzettini da una pianta di origine, si chiama madre, la pianta di, di provenienza, dei frammenti, degli apici di rametti e vengono fatti radicare, dopo 15 giorni sono già delle piantine che possono essere trasferite nei vasi. Qua nelle fasi di crescita l'ambiente ha la necessità di essere fornita di luci che possiamo programmare con un'intensità più alta possibile, simile a quella del sole, ma non ci si arriva mai con le luci artificiali, qua abbiamo circa 24-25 mila lux, e la temperatura sotto controllo, l'umidità, la fertilizzazione regolata e bilanciata con soluzioni adatte e anche la concentrazione della CO2 perché anche il gas CO2 ha un effetto sul sviluppo e sul rendimento delle piante. Questa è quando la pianta è quasi matura, vengono raccolte e poi essiccate al buio per mantenere inalterate le proprietà. Qua dalla destra si vede eh, come vengono poi separate le componenti della pianta, i pacchetti, la parte legnosa viene scartata, la parte centrale, la parte utilizzata è la, la frazione dei fiori, la parte centrale nell'immagine a destra. E a sinistra ci sono le foglie che possono essere comunque sfruttate perché contengono a un livello molto più basso comunque i cannabinoidi, possono essere estratti con dei solventi e poi concentrarli, come ad esempio qua sotto vedete con un impianto che consente di recuperare anche dalle foglie i cannabinoidi e ne fa un concentrato che può arrivare anche al 70-80% di, di cannabinoidi. Questa invece è l'analisi la, la, del Satelix, di quel farmaco che vi avevo... Uh, menzionato prima che è costato 100 milioni di sterline e che uh, ha richiesto circa 8-9 anni di studi, ricerche per fare le prove, di verificare. E Fondamentalmente ci sono i due composti prevalenti della canapa che noi troviamo anche nei nostri materiali che sono il CBD e il THC. Discorso dei costi. Qua è un'immagine di un collega che ha fatto una verifica per eh, confrontare quanto eh, varia il prezzo per una dose di un principio attivo usato per controllare il dolore e ha considerato che se noi facciamo il tè Con la cannabis oppure usiamo il Marinol o il tronavinol che sono i farmaci di sintesi, quelli registrati dall'azienda farmaceutica, o il Sativex, vediamo che il prezzo varia da, con il tè, per cui mettiamo un infuso e facciamo un tè, con 0,25 euro abbiamo una dose con 10 mg di principio attivo. Per avere sempre gli stessi 10 mg col Marinol spendiamo 27 euro, col Tronabinol 9, dal Sativex ogni dose viene a costare 7 euro. E se noi usiamo la cannabis in ultima destra eh, 0,5. Vi rendete conto che c'è un bel salto di, di prezzo. L'analgesico sintetico chimico viene a costare 1,2 euro. Questo è il modo di assunzione, uno dei vari modi di assunzione della cannabis, cioè quello attraverso la vaporizzazione. Il grafico rappresenta ciò che avviene nel sangue quando c'è l'assunzione come fumo, cioè quello che è classicamente il modo di fumarlo per, per, per uso ludico, cioè farsi le sigarette farsi le canne, oppure vaporizzarlo, cioè il, il principio attivo non viene ottenuto e inalato dopo combustione e, e perciò sovrariscaldamento e bruciatura del materiale, Mi viene solo portato a una temperatura di circa 190-200 gradi tali da far trasferire il principio attivo in una fase di vapore che viene accumulata, tipo la nebbia che viene accumulata nel, nel sacchetto di plastica. Questa alla parte terminale è una valvola, si stacca dal generatore di aria calda che consente questa vaporizzazione e il paziente inala una, due, tre volte in funzione di eh, assumere una certa quantità sia che venga fumata, sia che venga assunta con il vaporizzatore, nel sangue si raggiungono uh, concentrazioni analoghe, Per cui è sicuramente molto più salutare usare il vaporizzatore perché non abbiamo tutti i prodotti di combustione che derivano dalla bruciatura della materia vegetale, perché viene solo riscaldata. E invece quando fumiamo una sigaretta, come è intuibile, abbiamo tutto il resto, il catrame, gli altri gas tossici, i derivati della carta e tutto quanto, per cui ovviamente quando vi dite, ma chi è che pensa di, nessuno pensa di suggerire a un malato di farsi delle sigarette o fumarsi delle canne, era un modo per banalizzare oppure per screditare la terapia a base di cannabis, ci sono già delle soluzioni, quello è un apparecchio, è un device che ha, ha ottenuto la certificazione come eh, strumento uso medico, è certificato, per cui è proprio l'equivalente di un vaporizzatore che potete affittare in, in farmacia quando volete fare gli aerosol, insomma non è niente di, di particolare. Per cui la soluzione c'è, ci sono altre soluzioni come quelle di fare una tisana, cioè mettere a bagno e bollire per 15-20 minuti il fiore della cannabis, in questo modo si ha un processo di estrazione non sotto forma di gas ma nel liquido e poi si assume la, la tisana a seconda della dose dell'effetto che si vuole ottenere. Qua è la verifica, c'è cioè uno studio proprio recente in cui hanno misurato, controllato quali sono i composti che vengono assunti e hanno dimostrato in maniera inconfutabile che il, il sistema è sicuro ed è molto più salutare di qualsiasi altra cosa noi per legge potremo utilizzare come farmaci i tetra carabinoli, per cui chi dice che la cannabis, i derivati della cannabis non sono ammessi, diceva una castroneria perché è previsto nell'articolo della 309-90. Questo era un conteggio che ho recuperato dai canadesi che sono anche questi un, un altro paese ben, a un buon punto di civilizzazione secondo me perché hanno raggiunto un sistema di eh, cura dei pazienti che hanno bisogno della cannabis e lo stanno anche loro perfezionando. Inizialmente avevano dato la facoltà ai malati stessi di prodursi autonomamente la cannabis, però hanno visto che questo creava grossi problemi di controllo e di verifica, per cui adesso stanno pensando di autorizzare un numero ristretto di produttori controllati e verificati e queste aziende hanno fatto i loro conti per dire se conviene o no imbarcarsi in questo progetto. Un paziente è considerato in grado di consumare circa un chilo e mezzo di cannabis sotto forma di fiori secchi all'anno, a costo di medio che loro prevedono di 10 dollari al grammo, con i numeri che attualmente già consumano cannabis in canada si arriva a un giro d'affari di 750 milioni di dollari eh, in italia avremo una popolazione doppia del canada Ma dollari sì. Dai, considerate che una malattia di sclerosi multipla eh, al mese costa un milione e mezzo in italia con la cura attuali. No, è quello che costa, ma anche la cura tradizionale, voglio dire, se io per un malato di sclerosi multipla adesso con interferone, eh, immunoglobuline spendo 1.500.000, sono 15 di più, eh, 17.000 euro all'anno. Lei provi a vedere, io ho un amico che si curava prima con i farmaci tradizionali per la, la sclerosi multipla, si è preso diversi tumori. Uh, aveva, aveva il diabete, ma stava da, da cani, era quasi costretto, nonostante facesse tutte le sue cure tradizionali, alla, alla carrozzina, non riusciva più a lavorare, non era autonomo e stava diventando una persona, uh, come si dice, invalida totalmente, al 100%. Questo si chiama Stefano Balbo e in Facebook potete vedere e leggere la sua storia, è membro dell'associazione Carbetta lui costava alla Suaz tra i 1200 e i 1300 euro al mese, con la cannabis che adesso riceve da loro Bedrocan, che è un altro tipo, lui non ne consuma probabilmente un chilo, viene a costare 500 euro al mese e lo andiamo a importare dall'estero, cioè se la facessimo in Italia probabilmente spenderebbe, costerebbe ancora meno, però lui ha buttato via tutto il resto è si solo con la cannabis e sta molto meglio di prima e lavora ha ripreso ad avere una vita normale, non è in carrozzina e dal suo punto di vista ha recuperato 7 anni della malattia è come se avesse avuto un recupero equivalente a 7 anni e questo è visibile, cioè non sono piatti, non succede solo a lui Una domanda, eh, i dati sono corretti, effettivamente la legalizzazione, la medicalizzazione costo per di uh, 10 euro, 10 dollari al grano quindi un paziente si troverebbe a spendere circa no, deve spendere lo Stato, sì. non il paziente Sì, ho capito, però siamo sempre nell'ordine di 15.000 euro per, sì. per sì. quando viceversa mi sembra che lo stesso fatto se ne potrebbero distribuire per segni non si a seguire il costo non sono d'accordo, dopo finiamo il discorso, Pratico completo. In Olanda attualmente eh, erano partiti con 40 kg l'anno, ne fanno già 450 e sono 13 milioni di abitanti, per cui dove hanno iniziato prima si vedono alcuni risultati e stanno trovando riscontro tra i pazienti e in Olanda prevalentemente o stanno iniziando le assicurazioni, che sono delle casse mutue, gli pagano la cura a base di canna, per cui il paziente non ha da sostenere questo costo. Eh, questo è quello che abbiamo lì a Rovigo, ma no, fate finta di non averlo visto. Eh, altro aspetto dei cannabinoidi, qua eh, non ci capite molto perché sono dei simboli che non dicono niente, ma Uh, queste uh, 8-12 molecole, cioè quei disegnini, con uh, tutti, sono varianti uh, o naturali, completamente naturali, o leggermente modificate in laboratorio per indurre o per capire qual è il punto più attivo e più importante della molecola che dà l'attività per contrastare, ad esempio in questo caso, lo sviluppo dei batteri. Nella tabella in basso, vedete che ci sono a fianco a compound, che vuol dire composti, che sono le sigle dei cannabinoidi che ci sono sopra, a destra ci sono le sigle sa 1199 bre quelli sono sigle che identificano dei ceppi di Staphylococcus aureus. Questo è un batterio che in, anche in Inghilterra, ma anche in Italia, eh, causano morte per setticemia. Cioè arrivano come il primo, ad esempio, uh, nei confronti dell'antibiotico, le ultime tre righe in basso della tabella rappresentano il nome di tre antibiotici diversi, norfloxacina, eritromicina e tetraciclina. La prima colonna, ad esempio, è resistente, 32, servono 32 microgrammi per millilitro della norfossicina per ucciderlo, per bloccarlo al 50% del suo sviluppo. Ma c'è, ad esempio, il ceppo identificato con XU212, il terzo al centro della tabella, che servono più di 128 microgrammi di eritromicina e anche. 128 di tetraciclina non lo controllano, non lo uccidono, cioè significa che sono delle dosi che ormai non, non sono più efficaci. Ecco. Questi batteri, se noi non abbiamo un'alternativa per ucciderli, ammazzano il paziente, cioè muore per siccemia. Allora, no, se li lo verifichiamo questi ceppi, la sensibilità nei confronti degli antibiotici è estremamente alta la dose che dobbiamo applicare. Ad esempio, XU212, il terzo è sempre in mezzo, con solo 0,5 microgrammi ml del composto che è identificato con abn cbg che sarebbe abnormal, cioè una leggera modifica del cannabigerolo, ma poi sopra, nella prima riga, un microgrammo, cioè 128 microgrammi, eh, volte meno concentrato della dose dell'antibiotico con questo CbG riusciamo a neutralizzare il, il, il batterio cioè questa è la dimostrazione che quando gli antibiotici hanno finito la loro azione e diventano inefficaci perché il batterio diventa resistente con i cannabinoidi non potremo avere un'altra eh, alternativa, un altro modo di, di controllarli e questo è, è stato un risultato molto Stimolante, mol molte persone si sono interessate a questo aspetto perché sta diventando un problema molto serio: quello della resistenza agli antibiotici. Considerate che un terzo della popolazione mondiale è affetta da tubercolosi, ovviamente non da noi, ma Africa e i paesi in via di sviluppo, e i ceppi della tubercolosi stanno diventando resistenti a quasi tutto, no? non abbiamo più strumenti per eh, combatterlo. Per cui se leggete un attimo i numeri sono 8 milioni di persone sviluppano la malattia, 2 milioni muoiono ogni anno, proprio perché non abbiamo più o in questo caso in molti paesi non hanno proprio le cure, ma dove c'è la possibilità di curarli poi interviene il problema della resistenza agli antibiotici. Un altro aspetto dove c'è la resistenza e si sta riscontrando sempre più frequente è nel caso dei batteri che causano o sono corresponsabile dell'acne, che sarà una banalità, ma per certe persone diventa un problema serio e grave, e vediamo che sono il batterio coinvolto nell'acne nel 72% dei casi è resistente all'eritromicina, oppure anche alla clindamicina, cioè è un problema serio ad esempio per i giovani i ragazzi cioè essere devastati dall'acne non è un problema da po di poco conto e almeno per un uso superficiale con una crema sarebbe quasi ovvio utilizzare i cannabinoidi invece che abusare degli antibiotici che ormai non servono più a niente questi sono dei test che ho fatto in casa con, uh, sfruttando uh, parenti o cose uh, la caratosi sono quelle alcuni ritengono siano delle formazioni precaccerose, talvolta è necessario se crescono molto di eliminarle con l'azoto liquido che è come bruciarle col fuoco vivo l'azoto nonostante sia meno 196 sulla pelle è come se fosse una braccia e talvolta non basta un trattamento bisogna cioè ripeterlo. Qua era stata applicata a partire dal giorno C eh, come era diciamo all'inizio dopo 46 giorni è sparito completamente solo applicando delle goccine un estratto di cannabis. Qua eh, non si vede ma vi assicuro che metà faccia a destra era trattata con una crema a base di cannabinoidi e eh, l'altra metà, dove si vede il brufolino rosso che è costante fino al ventunesimo giorno eh, non era trattato. Per cui vedete l'ultima che è quella più evidente era scomparsa quasi totalmente la bustula e l'infiammazione nel giorno ventunesimo la, la, la, la metà la faccia di destra era quella trattata con la crema e cannabis e l'altra metà eh, non, non era stata trattata per cui quel discorso che vi facevo eh, sarà un fatto estetico, sarà un fatto banale ma ad esempio in questo caso la dermatite atopica anche questa è una cosa verificata di persona sulla mano di sinistra, là in piccolo, qua ingrandito, c'erano delle lesioni simili al controllo, quella di destra, e qua invece è stata applicata la crema e la dermatite topica, l'eczema, è una cosa che è abbastanza frequente, è coinvolto il sistema immunitario legato all'alimentazione e talvolta quando prendere le mani può essere poco significativo o importante, ma talvolta è sulla faccia, sulle parti esposte può diventare motivo di ulcerazione, prurito e anche ovviamente più grave di questo, con una crema si potrebbe stare meglio. E io ho finito, ho abusato della vostra pazienza perché dire cose... e non ho parlato di alimentare perché sennò sarei stato qua un'altra ora e mi avreste sparato, per cui magari in una prossima occasione se vi interessa l'aspetto alimentare c'è da dire quasi la stessa quantità di cose oppure anche di più. Grazie della pazienza. Io ho utilizzato per questo video un video amatoriale, un video che ho trovato su internet, che è, il video è M4Victory ed è originale, e ne ho tratte delle, delle, delle immagini che però eh, rappresentano, e eh, si, si conformano a quello che noi facevamo esattamente in quegli anni, quindi lavorando tutta a mano, come avevate visto, stigliando in questa maniera, piuttosto che con delle macchine, diciamo così, che erano apparse solo negli ultimi anni, dopo l'anno 50, in, in America nel 30 lavoravano così, vedete che sono già, sono già iniziate le macchine, iniziano le macchine per la raccolta, eh, trainata da trattori e cose di questo genere. Noi eravamo troppo poveri all'epoca per, per poter investire in agricoltura, quindi eh, queste macchine proprio non le abbiamo neanche viste. E, però, ecco, per esempio questa qui, vedete, è una, una mietilega che noi conosciamo così, che è stata opportunamente a suo tempo modificata per fare, per fare poi la raccolta automatica e i in, in fasci andavano in macerazione. Eh, gli americani però avevano già incominciato a capire che era ora di cambiare o quantomeno il mercato gli imponeva di cambiare alcuni aspetti delle cose e eh, proprio, in anni, proprio in quegli anni iniziano a fare la ricerca per la macerazione in campo, macerazione fiamminga che è il metodo di, di lavorazione del lino. E quindi, eh, incominciano a, a, con queste macchine a fare le prime eh, andane proprio perché nell'ambito dell'epoca de, 39, 40 e 41 eh, l'America che era un grossissimo importatore di, di, di, di fibre non le riceveva più a causa dell'invasione dell delle Filippine eh, a, a causa dei giapponesi, le Filippine perché da là veniva la, la famosa Manila che era una fibra... Eh, da non confondere con la canapa, che è una, una fibra che viene da dall'albero della banana. Ecco che nel 1940 eh, gli americani cominciano a fare i primi esperimenti eh, per la, con la macerazione in campo, ecco qui si vede che incominciano a rivoltarlo andane in modo tale che potessero essere eh, macerati tutti gli steli, Chiaramente cambia anche un pochino la richiesta perché con, con, la, con il benessere americano eccetera, il cotone comincia a venire su, il, la fibra che, che si ricavano sono diciamo così, solamente per prodotti di, di carattere piuttosto industriale, il tessile viene, viene comunque abbandonato dagli americani mentre noi nel 40 ancora ne avevamo da fare perché ma c'eravamo ancora... Ecco che il processo di macerazione comincia a essere consolidato, anche gli steli, come vedete, sono, sono tutti già di una certa misura, molto sottili, non più tanto alti, e, e proprio in quel tempo si consolidano le parti, diciamo così, agronomiche, in cui si comincia a capire che coltivare per l'industria certo, presuppone un certo tipo di necessità. E quindi questa necessità viene, viene proprio anche nel, nel filmato, vedete, le, le, gli steli di destra con gli steli di sinistra non vanno certamente d'accordo, uno per, per, per ottenere fibra, l'altro per ottenere altre cose, ecco, che sono già diversi. Noi queste cose le diciamo oggi solo, eh? attenzione. Ecco, qui ci sono degli delle esempi di macchine no? che ancora oggi risulterebbero valide, insomma, eh proprio noi facciamo degli esperimenti, facciamo delle, dei, dei progetti dove, dove queste macchine sicuramente eh, si farebbero comodo, anzi da noi molti, molto spesso falliscono proprio per mancanza di, di queste innovazioni meccaniche. Ecco qui è un esempio proprio della, della situazione quale era, i fasci, i fasci raccolti venivano portati all'interno de, dei centri di, di, di stigliatura. Noi oggi in Italia non abbiamo un centro di stigliatura, non c'è più, ce n'era uno, eh, è chiuso, adesso c'è solamente quello. Vi Asso Canapa che è una macchina. ecco, Vi prego di notare questa macchina e queste sequenze perché servono per dopo. Questa qui è una macchina, è una stigliatrice a rulli e una macchina per eh, eh, l'estrazione del lungottiglio. Vi prego di notare proprio queste, queste immagini che vi serviranno dopo. Ecco, nel 58 al 98 da noi la canapa sparisse, eh, un po' per, per, per spinta di carattere politico, un po' per spinta anche di marketing, cresce il cotone, arriva, arriva eh, quello che è, eh, noi diremmo la plastica, il sintetico, e dove va a finire? Va a finire oltre Cortina, sotto, sotto, sotto l'influenza eh, del mercato del comitato, l'Unione Sovietica ne fa, ne fa un punto di forza e incomincia a fornire, incomincia a fornire queste macchine a tutti, a tutti i paesi dell'est, Jugoslavia compresi, che eh, lavorano canapa all'infinito e da noi muoiono aziende, eh, qui, qui per esempio. Una, una tra le tanti, grandissime, la brevetti Bolelli, che il signor Bolelli abita qui in via Battitana, tanto per essere chiari, è la Marfolia, eccetera, queste qui muoiono tutte perché non c'è più, più la necessità, cambiano decisamente le cose, in più il discorso della Canapa perché dal 58 è sostanzialmente diciamo così, avversato un po' dalla parte politica. Negli anni 2000 inizia nuovamente a riparlare e, e quindi si incominciano a fare dei, degli esperimenti per cercare di, di portare la canapa nuovamente in uso. Questo qui è uno dei migliori esempi di raccolta primaverile della canapa per riuscire a fare del prodotto industriale. Però cosa succede? L'industria automobilistica che è la maggior, oggi è la maggior cliente del, del, del, della fibra Uh, in, in pratica uh, rifiuta il prodotto che viene, che viene da questo tipo di, di, di, di coltivazione perché risulta sostanzialmente ancora non perfettamente pulito perché manca tutta la macerazione, e molto spesso è sporco di chenaculo quindi la, lo, lo rifiuta e cosa fa? Va a cercarsi, va a cercarsi la fibra dal sud-est asiatico. Dove la lavorano così? Io vi, vi prego fate un attimo d'attenzione a questo filmato, che, questo è Kenar, eh, è Kenar che viene macerato dal eh, preso, messo giù, ma bisogna notare come, come, come la lavorano. Questo è un filmato di oggi, insomma, è un filmato di poco, poco tempo fa e quindi al eh, solo pensiero di, di, di, di, di veder lavorare questo, questo prodotto in questa maniera eh, un no comment di quelle della televisione basta e avanza insomma stanno pelando a mano quello, quello che, che, che, che, che poi viene venduto e vedrete ho, ho riportato i prezzi un po' più avanti questa è una lavorazione che Immaginate che, che cosa si, si prova lì insomma. questi signori prendono 80 centesimi al giorno e sono i nostri concorrenti sono i nostri concorrenti della, della fibra perché tra chena che loro non riescono a produrre perché non producono canapa perché è, è troppo costosa e poi ha delle problematiche eccetera eccetera è proprio per il famoso THC che bene anche a loro forse. E questi signori sono praticamente dominati da una specie di mafia che, che, che raccoglie il prodotto ancora prima che, che venga coltivato, insomma ce n'è di tutti e di, di più. Però ecco, questo qui è il nostro grande concorrente che ci vende il prodotto a questi prezzi il prezzo delle fibre pulite, vedete la parte sopra, non parliamo della, delle, delle prime due voci dove c'è scritto White e Tossa perché si riferisce all'aiuta, all l'aiuta a noi non interessa, non riusciamo a competere, non viene dal nostro paese, però quello che è il nostro maggior concorrente come canapa, intendo dire, è l'Ibiscus, l'Inmeshta, il Kelaf, che è il dizionario del tessile. Lo, il nostro italiano lo definisce la canapa del Sia, c'è cioè una differenza di, di fragilità, un po' più di lignina. Ecco, 54 euro la parte, la parte di sopra, mentre la parte diciamo così, più povera, la parte del piede, viene 40 euro per 100 kg. E arriva da noi in valle a questi prezzi qua prezzo sei cioè in nero, quindi 124 euro la balla più 24 euro di trasporto fa circa 150, 150 euro ogni 120 kg. Questa qui è la parte speciale, l'ordinaria è quella che viene acquisita dall'industria dall automobilistica, quindi siamo a 600 euro la tonnellata, in Valle, Franco, un porto europeo italiano, poco calma. Ecco, adesso noi in funzione di quello che avete visto cosa dovremmo fare per ripristinare questa, questa nostra filiera, teniamo tutti quanti per, per tantissimi motivi, quindi dobbiamo cercare di sfruttare tutto quello che è l'insieme di tutti i derivati che vengono dalla, da, da, da questa pianta. Ecco qui un, un, un conto economico di quello che potrebbe essere il risultato. Questa è un'ipotesi un di una varietà di canapa monoica, eh, un'ipotesi, non ho detto che ci sia, cioè c'è, perché questa è la media di tante varietà che, che io ho immaginato, dove c'è il 23% del di fibra a 650 euro la tonnellata, da, ogni ettaro darebbe circa quello, 1196. Abbiamo no, un grande vantaggio oggi che c'è una valorizzazione di quello che è il pinabro, cioè quello che a Bologna chiamiamo lo stecco, e viene valorizzato a, que, a 300 euro la tonnellata. E se, se riusciamo ad avere queste tre cose, noi eh, riusciamo a produrre per 3.300 euro per ciascun ettro, dei quali 40% andrà alla parte agricola, 60% alla prima delaborazione, che oggi è, diciamo, forse non c'è ancora. Ecco qui una di, di, delle ipotesi di lavoro, questo qui è un discorso che è orientato a, far, a mostrarvi che esistono le macchine per raccogliere, per fare tanti lavori e questa è una varietà come vedete raccolta per fibra, vedete la densità di semina è decisamente alta, Questo, la macchina la prende, la taglia, la mette in andana, vedete come è verde, quindi è appena trapassata la, la, la, la, la fioritura, diciamo così, il momento buono per raccogliere e queste varietà che io sono partigiano, una delle quali il dottor Grassi è uno dei promotori qua in Italia, esistono questi tipi di varietà però come ho detto prima sarebbe da cercare una varietà che possa dare anche i vantaggi della raccolta del seme, non solo non solo quella del penacido della fibra, soprattutto una monoica che possa avere un, un, un THC sotto controllo, se non zero, in modo tale che diventi una libera eh, coltivazione. Vado avanti perché sennò vi faccio tagliare tutto il campo, però vedete come va, eh? Qui non c'è la raccolta del seno. Adesso vi faccio vedere come potrebbe essere la raccolta del SIN la messa in andana. Ecco, questo qui, anche di questo esistono le macchine. È la stessa macchina modificata, in questo caso eh, è una macchina che viene da, dai paesi dell'est, da, dalla Russia in particolar modo. Loro non hanno mai abbandonato la parte, diciamo così, di, di macerazione in acqua. quindi la macchina era combinata per fare raccolta del seme e legatura del fascio perché poi andava a finire nel macchino. Ma vedete lo metto è sopra, adesso se avete un attimo di pazienza, che sta facendo i sacchetti del seme. Quindi è una macchina che batte alla fine della fiera. Batte, ci si mette sul dispositivo per, per, per fare l'andana e se raccogliamo l'ipotesi, il seme è a settembre com'è. A settembre, prima settimana di settembre, si fa l'andana e si fa la macerazione in campo. Dopodiché si raccoglie tutto il prodotto macerato in campo e si ottiene la, la fibra industriale o la fibra lunga, meglio la fibra lunga, e il canapo. Che adesso vedrete come. La macchina può essere dotata dell'andanatore che abbiamo visto prima, che si toglie la, la parte di, che fa la legatura. Vedete, lo metto già il sacco dei semi su. Eh. Eh, tutti quei semi lì servono solo per un'altra produzione o non servono per altre produzioni? No, serve per l'olio. Ah, per per l'olio, per fare degli altri estratti o quello che... Ah, non, non per il seminario. No, no, no. no. Il eh. seme da seminare bisogna che lo faccia il dottor Grassi perché sennò no, senza i cartellini non si va da nessuna parte. Dico bene, dottor Grassi? Deve essere certificato. Vado avanti perché è un po' lunga. Eh. Vi ricordate la macchina che abbiamo visto nel 1942? Questa qui è, un, è, un, è, un, è una linea di stigliatura per ottenere eh, la fibra estremamente pulita, segue i concetti del, delle macchine del Dino, cioè di quelle macchine che erano anche a comacchio. però lavorano lo stele intero, 2,50 m. Il processo è esattamente lo stesso solo che questi impianti hanno delle turbine che puliscono da un metro e trecento di diametro mentre il lino ha delle turbine, ricordate l'ometto che raccoglieva nel 42? Quindi i russi so cosa hanno fatto, hanno copiato, hanno avuto il coraggio di copiare, hanno portato avanti la loro automazione seguendo quello che era già stato fatto, niente di più, niente di meno. E quindi diciamo che eh, eh, la, questa fibra qua che esce da lì, che è la fibra lunga, è perfettamente pulita, è a canapulo zero. Quindi sarebbe vendibile perfettamente all'industria dell'automobile. Altri sistemi no, non si riesce a, a pulire con altri metodi. Ci abbiamo già provato in tanti modi ma è molto difficile per andare nell'industria dell'automobile, per fare dell'isolamento termoacustico sì. Questo è il salvatore della, della, della filiera. Il fatto di valorizzare il chenabulo in questo modo, questo è un esempio per, per fare, fare del, del, dell'intonaco, prodotto validissimo, questi sono dei ragazzi, per esempio di equilibrio, questa è la macchina che stanno seguendo loro, valorizzano il chenabulo a 300 euro la tonnellata, sono i due terzi del raccolto che viene valorizzato spostandolo così, oppure il solito discorso viene messo in lettiera, però il prodotto si vende solo se è così, solo se è imballato, se non tiene l'acqua. Quindi il fatto di considerare la raccolta della canna, la filiera della canna va interrotta a prodotto finito, non può interrompersi prima perché altrimenti i ritagli non ci sono. Ecco, un altro, un altro prodotto che potrebbe essere fatto con tutte le fibre di scarto, potrebbe essere un prodotto come quello che vedete per fare le pacciamature. Immaginate un attimo se, se riuscissimo con un semplice così, eh, discorso di carattere politico a spingere un prodotto di questo tipo al posto di quel tuttissimo telone nero di plastica che molto spesso viene messo sotto, sotto il terreno. Questo è un prodotto che, che viene messo sulle piante al posto di questo telone nero, resta lì, ci sta due anni e poi dopo viene messo sotto come, come, come, come ammendante. Basterebbe far pagare la, la, il, la tassa per il riciclaggio all'acquisto e tutti andrebbero a comprare quello. Quello costa 1,30 euro un euro 3,50 al metro quadrato quindi costa neanche tanto di più 30% di più del telonero oppure, vabbè, questo è il, il tipico pannello da, da intermuro eh, fatto di canapa e, e, e poliestere 15% di poliestere ed è uno dei, dei cavalli di. era uno dei cavalli di battaglia di, di alcune aziende che adesso non ci sono più. Ecco, quindi in conclusione cosa dovremmo andare a cercare? Dovremmo andare a cercare dal dottor Grassi una, una, una pianta che possa darci nella nostra zona nella, che è una zona tipica semi e paglie le paglie per riuscire a fare questi, questi discorsi e riuscire in questo modo con i tre prodotti ad essere competitivi con, con le con, con, con le sole fibre che arrivano dal, dal, dal sud-est asiatico. Cercare di avere un, un ritorno economico indipendentemente da, dagli aiuti eh, statali, se, se ci sono, bene, se non ci sono bisogna che la filiera stia in piedi lo stesso, perché altrimenti muore subito, muore col finire, col finire dei, dei, dei, dei, delle sovvenzioni. Diciamo che ci sarebbero tutti i presupposti purché venga utilizzato attrezzature e macchine appositamente studiate per la canapa, non andare a prendere delle macchine fatte per altri prodotti, mi riferisco al vino, e farle funzionare, e inventarsi una canapa che si chiama BBM per farla passare nella macchina. Questa era la cattiveria, però la dovevo dire. Ho finito. Thank <laughs> you.